Play, premi, like, ci stanno le tigre online oh. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai Ma, ma, ma Maximi, Maximi, che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto se a giocare, ah. non si altro e ombre Matalo, matalo Camperon dietro la gru mm. Devi iscriverti al canale Maximi su YouTube Sessi oh. di tutto e di più oh. Forza fallo pure tu Perché oh. con oh. le tigre non dobbiamo stare oh. Se lo in più I keep myself but I don't wanna let you know. Is this what we become? ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli con la deluxo ragazzi per fare questo glitch abbiamo bisogno di una deluxo per quelli che vogliono sapere quanto paga la deluxo classica domanda del cazzo allora ecco quanto vi paga la deluxo anche se a me a fine video stranamente mi dà tipo... 25.000 dollari in più non ho capito perché comunque sia va bene così e vi faccio vedere la data di oggi che, altrimenti se no poi rompete la minchia questa è la data di oggi ragazzi e eh, passiamo al glitch come dicevo abbiamo bisogno di una deluxe di alcune LGRH8 io in questo caso sto usando un dominator però usate le LGRH8 e un centro operativo mobile oppure un qualsiasi edificio in cui abbiamo l'officina ragazzi come nel mio caso potrebbe essere il ceo però io lo faccio nel centro operativo mobile quindi se volete fatelo col centro operativo mobile prendete la vostra LGRH8 nel mio caso la Dominator ve lo ripeto perché se no tanto qui siete proprio tutti de goccio, non capite io sto usando la dominator perché non mandavate sta a comprare la LGRHO. Quindi la mettete fuori dal garage. Una volta messa fuori dal garage vi dirigete in questo punto della mappa. Penso che oramai lo conoscete tutti questo punto della mappa. È vicino all'aeroporto E chiamate la vostra deluxo, quella che volete duplicare ragazzi quindi una volta chiamata la deluxo attendiamo che ci arrivi la deluxo eccola qui ragazzi allora quando abbiamo la deluxo in nostro possesso dobbiamo entrare nel bug ma prima di tutto vi faccio vedere la targa di questa deluxo ragazzi in maniera tale da non cascare in equivoci, stronzate, merdate varie, no? quindi a questo punto una volta che siamo qui dobbiamo entrare in questo bug ragazzi per entrare in questo bug è abbastanza semplice basta attivare la modalità volo alzare poco poco il muso dell'auto e dirigerci verso il bug una volta che saremo dentro al bug l'unica cosa che dovremo fare è arrivare a destinazione la nostra destinazione qual è ragazzi la nostra destinazione è la pista dell'aeroporto in pratica dovremo andare a cadere dove sta il nostro night club o comunque il night club non dovremmo necessariamente avere un night club per fare questo glitch non servirà avere un nightclub per fare questo glitch ve lo ripeto più volte così almeno non chiedete evitate di fare domande sciocche o stronze come cazzo è pare a voi quindi andiamo a dirigerci direttamente verso ehm, la parte interessata allora io questo glitch ieri ho scritto pacciato perché effettivamente nell'altro bug è pacciato, ma il glitch funziona in sé il glitch funziona ancora ma bisognerà entrare in quest'altro bug dove sono entrato io, non eh, come prima. Almeno a me, come prima, mi uccide sempre. In questo bug non mi uccide. Quindi a questo punto ragazzi dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo, non so che cazzo ho detto, arrivare qui dove sto arrivando io. Cioè dove inizia la X dell'aeroporto, dove sono le strade che si incrociano ragazzi. E una volta che saremo qui... Eh, toglieremo la modalità volo e ci lasceremo cadere nel vuoto allora è successo anche a me alcune volte ragazzi che mi spauna fuori sulla pista dell'aeroporto non chiedete a me non so perché vi spauna fuori dalla pista dell'aeroporto non posso sapere tutti i cazzi del mondo posso solamente dirvi di riprovare più e più volte anche cambiando sessione perché può capitare che quando entrate nel bug morire io adesso sono in una sessione privata perché ho provato a farlo in pubblica e non mi riusciva quindi è inutile che mi fate domande ragazzi non è che il bug l'ho creato io e conosco eh, quanti peli al culo c'ha sto bug no non lo posso sapere il bug non l'ho creato io ma anche se l'avessi creato io il gioco ha un certo grado di imprevedibilità e quindi non si può prevedere ogni cosa. Prevedere prevedere ogni cosa. Scusate, ragazzi, e quindi evitate di farmi domande del cazzo, perché, se no, mi rendete nervoso. E poi mi incazzo. E non mi vado a incazzarmi. Quindi passiamo al glitch. Allora, a questo punto, ragazzi, come avete potuto vedere, la targa è cambiata perché è cambiata e andiamo a chiamare il nostro centro operativo mobile io qui ragazzi ho 2000 icone in mappa non riesco a vedere il centro operativo mobile quindi andrò a disattivare un po' di cazzo di icone perché almeno riuscirò a vedere lo stesso centro operativo mobile quindi come ho già detto ragazzi può succedere che non vi fa eh, cadere nel nightclub perché magari non siete nella posizione esatta può succedere che vi vi uccida appena entriate dentro il bug possono succedere tante cose ragazzi. quindi abituatevi al fatto che i glitch sono imprevedibili che nessuno può prevedere il glitch abbiamo il glitch della, eh, della base operativa però non possiamo portarlo perché eh, è abbastanza instabile quindi per il momento eh, continuo a portare questo vi ho portato questo e quindi accontentatevi anzi lo potete pure fare da soli quindi a questo punto come ho già detto chiamate il centro operativo mobile entrate nel centro operativo mobile una volta entrati nel centro operativo mobile dovrete semplicemente uscire dal centro operativo mobile e l'auto sarà duplicata e salvata io qui vado a riporre l'auto nella mia arena dove comunque ho incominciato a fare il glitch però non serve necessariamente l'arena ragazzi non serve necessariamente il ceo ma vi basta semplicemente un garage e un centro operativo mobile per fare questo glitch quindi mi raccomando guardatevelo fino alla fine perché poi se non vi rispondo alle domande del cazzo che mi fate è perché probabilmente la risposta è già nel video quindi come ho già detto non mi rompe da la fatela del cazzo con domande de, de merda, domande de merda, sto dislessico per Dio, vedete che a me succede quando mi nervosisco, raga, mi nervosisco e poi non ci capisco più un cazzo. Quindi sì, comunque sia, a parte gli scherzi, a parte le stronzate, tutte le parolacce che ho detto dentro a sto video, sicuramente eh, qualcuno ci avrà da lamentasse perché parlo poco pulito, però chi me conosce sa come so fatto e sa che quando mi piano... Latti mia, o sclero, o dico un sacco di parolacce. L'unica cosa positiva, regà, è che non bestemmio, quindi va bene, insomma, si può fare. Comunque sia, torniamo alla nostra arena. Io, in questo caso, torno alla mia arena e vi faccio vedere che eh, l'auto si è duplicata. Per chi non avesse l'arena eh, o magari ha il CEO nel CEO dovete avere un posto libero se volete salvare l'auto nel CEO entrate nel CEO mettete l'auto nel posto libero ovviamente che dovrete avere nel CEO andate nell'officina cambiate una cazzata e poi uscite fuori però secondo me il metodo più rapido è quello del centro operativo mobile poi vedete voi insomma eh, a voi la scelta se volete il centro operativo mobile se volete il CEO, se volete l'arena o fate voi insomma il glitch eh, questo ragazzi è il clone questa è l'auto clonata che non ho capito perché inspiegabilmente mi dà di più rispetto all'originale però mm, non è che mi cambia qualcosa a me anche perché tanto io vendo un'auto ogni tanto quindi a questo punto ragazzi eh, vi ho fatto vedere che il glitch è ancora funzionante semplicemente entrando entrando in un altro bug perché dovete entrare in un altro bug non in quello che c'era prima io in quello ci muoio il glitch si può fare anche con lmk 2 perché vedete che domandate domandate è solo che è inutile portare un video per lmk 2 un video per la deluxe dovrei stan pomeriggio editare un video del cazzo che tanto alla fine non condividete e manco apprezzate perché c'è tanta gente e manco apprezza comunque sia non me ne frega un cazzo perché per me è lo stesso io li faccio per chi apprezza i video non per chi non apprezza per chi non apprezza se ne può pure andare tranquillamente a fanculo perché tanto de gente de merda che sta lì critica gli etere del cazzo per me proprio me scivolano via quindi detto questo riecco la data da vedete i minuti che ci ho messo e tutto il resto non ho nient'altro da aggiungere, anche perché mi sono rotti i coglioni. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao belli!